Ciao a tutti amici e benvenuti nel mio nuovo video Allora, oggi andremo a fare il sapone per bucato fatto in casa Come potete vedere qui ho del sapone alga all'olio di cocco Quindi è morbido e quindi facilmente si può eh, grattugiare Ora vi dico cosa occorre per fare questo sapone liquido sia per lavatrice che per bucato a mano. Allora, cominciamo subito. di sapone liquido per lavatrice occorre un flacone vuoto ben pulito e da tre poi del bicarbonato di sodio una grattugia io in questo caso uso questa qua a scaglia larga e dell'essenza profumata quindi quegli oli essenziali che trovate dovunque io in questo caso lo userò al muschio bianco perché mi piace molto poi come vi avevo detto prima, ehm, il sapone alga e all'olio di cocco per il semplice fatto che eh, a me viene meglio a grattugiarlo perché è molto più eh, morbido rispetto ai saponi tradizionali o a però potete usare tranquillamente anche quello. Eh, però si scioglie con meno facilità. Quindi poi ovviamente il cucchiaio per usare il bicarbonato. di acqua calda perché perché questo video lo faremo direttamente a freddo quindi senza usare pentole e tutti gli accessori vari quindi ho due bottiglie una da un litro e una da due litri perché non ce le avevo entrambe da un litro e mezzo per andare poi a metterle dentro il flacone del detersivo quindi cominciamo subito a aprire il nostro sapone molto molla guardate come vedete rimangono tutte le mie improntine ora lo andiamo a grattugiare nella mia grattugia io lo spaccherò se riesco a pezzi perché se no viene male ok quindi andiamo, andiamo a fare questo lavoro come vedete si grattugia con molta facilità, non so se avete visto, lo faccio vedere così. Come vedete esce una sorta di gelatina a filini, è molto piacevole al tatto e, e dobbiamo farlo per tutto il sapone. questo lavoro andremo ad aprire la nostra scatolina grattugia come vedete è molto buffo da guardare perché è tutto sembra una sorta di gelatina a filini ora ve lo faccio vedere anche a voi guardate sembrano quei spaghetti giapponesi che sembrano gelatina vedete come sono? tutti grattugiati adesso cosa andiamo a fare andiamo a prendere il nostro flacone e andiamo a mettere dentro poco alla volta tutto questo sapone grattugiato in questo modo possiamo fare con tutta calma in modo che non esce tutto il sapone fuori Così. Io allora, personalmente faccio questo lavoro qui per il semplice fatto che non mi va di andare a usare pentole per sciogliere il sapone, eh, quello di Marsiglia. E, e quindi è una cosa molto più semplice da fare, visto che eh, io lavo molto e quindi lo, lo faccio spesso questo sapone qua. E poi nei prossimi video eh, vi farò vedere anche eh, come si farà ehm, l'ammorbidente e, e altre cose e, diciamo, che potete fare semplicemente a casa invece di andarle a comprare, quindi con un notevole risparmio. E, ovviamente evitiamo di comprare molte cose di plastica che come sapete inquinano, quindi una cosa un po' più bio andare a conservare il vasetto di flacone di plastica e riutilizzarlo più volte. il nostro flacone con il sapone grattugiato, dobbiamo semplicemente mettere l'acqua calda che abbiamo preparato prima, quindi versiamo piano piano, come vedete esce il fumetto, non so se riuscite a vederlo. anche un po' di schiumetta, però è normale, il sapone fa la schiumetta. Versiamo l'altro. Dobbiamo riempirlo tutto, non proprio all'orlo, però dobbiamo riempirlo ovviamente per 3 litri di prodotto. Cosa si fa? Si prende il nostro bicarbonato e ne prendiamo, schiacciamo un pochino perché è un pochino a pallettina, prendiamo un cucchiaio, due cucchiai. Io abbondo sempre perché almeno è più efficace come pulizia. Io ho messo 3 cucchiai di bicarbonato di sodio. Dopodiché andremo a mettere le nostre goccine di essenza a vostro piacere. Quanto le volete mettere, le mettete. Io ripeto, abbondo sempre perché con bicarbonato e essenza mi piace proprio l'odore che lascia i vestiti, quindi anche senza morbidente, fanno un odore buonissimo. Quindi andiamo a mettere il tappo, assicuriamoci che sia chiuso bene, non vorrei che lo girate e ricada tutto. Spostiamo tutte queste cosine. E andiamo a fare questo movimento, così, per un paio di volte, in modo che lui lo vediamo che si scioglie. Una volta fatto questo lavoro, il detersivo è pronto, basta farlo raffreddare ed è pronto, come vedete è bello liquido quindi una volta fatto questo detersivo potete mettergli se volete la vostra etichetta in modo che lo distinguete se fate altri tipi di detersivi diversi e, e che dire, una volta che si raffredda eh, potrebbe capitare che Ogni tanto fa una piccola patina sopra il detersivo quando lo aprite. Quindi cosa succede? Basta fare sempre lo stesso movimento di capovolgerlo e il detersivo è pronto di nuovo all'uso. Rispetto alle scaglie di sapone del detersivo di Marsiglia, quindi quello duro a pasta dura bianco, eh, questo qua eh, rimane sciolto più facilmente, quindi è più difficile che trovate dei grumi, eh, col passare del tempo nel vostro detersivo, questo qua quindi rimane più liquido rispetto agli altri tipi di sapone quindi il nostro detersivo è pronto, spero che il video vi sia piaciuto io faccio questi detersivi appunto per eh, risparmiare, quindi anche per risparmio oltre a essere ecologico perché viene riutilizzato un sacco di volte lo stesso sapone per il detersivo se volete vedere altri video con altri tipi di ehm, detersivi, capsule, quello che volete, potete scrivermelo sotto nei commenti. Va bene? Allora, un bacione a tutti, eh, vi ricordo di iscrivervi al canale qui sotto e di attivare la campanella perché se no non potete vedere gli altri video. Vi raccomando, un bacione, ciao a tutti dal mondo di matti!